In termini di comunicazione relazionale, di fatto la mancanza di sintonia è dovuta principalmente a, al fatto che quelle due persone stanno parlando ed ascoltando in modo diverso. Io parlo secondo i miei sistemi valoriali, secondo le mie credenze, secondo le mie, i miei principi, eh, secondo le mie emozioni, secondo le mie volontà. Chi mi ascolta potrebbe non essere sintonizzato su quello che io sento, su quello che io provo, su quello che io penso. La sintonia è qualcosa che si può trovare, eh, si usa pensare all'intelligenza emotiva per arrivare a capire gli altri.